Questa energia qui, quando ero ragazzina e andavo a giocare a pallavolo, uno dei miei parenti che veniva a fare il tifo per me e parlava solo dialetto milanese, la esprimeva tutta in un'espressione, che è esattamente questa. RUSA! Che vuol dire spingi, credici! È quella lì. O ci credo, oppure... Ah, forse un giorno in pensione, chissà. Tutta questa energia rossa, se non trova un modo da e scorrere e interagire, cambiare, anche sconvolgere magari, la situazione esistente, va tutta nel mentale. Si rivolge tutta su se stessa e crea tantissime ossessioni che ci tengono ancora più fermi, che ci tengono ancora più bloccati. Non sto scherzando, ero, mi è capitato veramente più di una volta, mentre prendevo il caffè al bar, di sentire le conversazioni di quello di fianco a me o che anche mi coinvolgesse e, e gente che dice, io non so, aspetto come una manna dal cielo la pensione per poter finalmente viaggiare, ma Andrai in pensione che avrai quasi 80 anni. Ma dove vai? Sì, per l'amor del cielo si viaggia anche 80 anni, ma ora ce n'hai 32. Mettiti ora su un aereo, fai ora il viaggio che vuoi fare, perché se vuoi attraversare il deserto a 80 anni sarà diverso che a 32, no? E però no. Non è, non posso salire ora in questo istante su un aereo e andare. Quasi nessuno di noi lo può fare, però posso iniziare a programmare come salirci su quell'aereo. Posso iniziare a metterlo non tra un giorno quando sarò in pensione, ma tra... Ora, io voglio fare queste cose nella vita, subito non riesco ma farò dei piani per arrivarci. Non tra i sogni irrealizzabili, ma tra le cose che al momento non sono, ma mi impegnerò con tutta me stessa per far essere. Questo è il movimento che fa questa sfera, tantissima energia potenziale che ad un certo momento si apre un barco con un atto di volontà, non altro, con un atto di volontà per incarnarsi e diventare energia terrestre, energia sessuale, energia di movimento, diventare qualcosa che con il mondo materiale incarnato in tutti i suoi aspetti, eh? perché qui ci sono le casette, ci sono i mulini a vento, ci sono anche dei bellissimi animali, c'è anche tanta roba magica qua sotto, si incanala verso l'esistenza, non è più solo dentro di me, non è più solo potenziale, non è un embrione che aspetta ad uscire, inizia a spaccare il guscio, anche solo il passaggio mentale, importantissimo che non è un, un escamotage che dico vabbè un trucchettino, lo faccio, è un click interiore, è un atto di volontà, passare a dire mi piacerebbe ma non posso, vorrei ma non posso e passare a dire vorrei adesso non posso ma farò di tutto per riuscirci inizio ora, è una, un cambio epocale dentro di noi, crea quel varco che la nostra energia potenziale la rende energia incarnata sulla terra. Lo sappiamo fare tutti perché l'abbiamo fatto almeno una volta quando siamo nati, quindi da qualche parte ci ricordiamo come si fa. E poi secondo me l'abbiamo fatto tante volte anche da dopo nati. Adesso intanto facciamo la ginnastica che bene o male a quella frequenza lì, da dentro il mio corpo il movimento inizia e trovo dei passaggi, delle posizioni, dei movimenti per portarlo fuori. Alzo la musica, abbasso il microfono.